Dopo un momento di grande crisi in cui l'Italia e l'Europa sono sconvolte dalla peste, Leonardo da Vinci Michelangelo Sandro Botticelli L Architetto Brunelleschi Pietro della Francesca Massaccio Raffello Sono alcuni dei nomi che il mondo ci invidia, che lavoreranno nel periodo rinascimentale in Italia. Questo periodo è successivo a un periodo di grande crisi, in cui tutta l'Europa è sconvolta da una gravissima epidemia di peste.